Oh, tra 5-10 anni saremo pieni di calciatori che non sanno giocare, pieni di medici che non sanno operare e pieni di attori che non sanno recitare. Ah, signorina! Ti ho visto con quell'uomo e ho perso la testa. E Cesare Mandrione. Ah no, di quelli siamo già pieni.